Ciao a tutti, oggi volevo farvi vedere il sistema di canne che utilizzo per impalcare i pomodori. Ve l'avevo già accennato nel video dell'anno scorso, ma non ero sceso nei dettagli, quindi adesso volevo farvi vedere un attimino come, come ho fatto quest'anno, che è più o meno quello che ho fatto anche l'anno scorso e ci sono trovato molto bene. In pratica io uso delle semplici canne, le trovate in campagna tranquillamente, se non le trovate le potete acquistare, ma è uno spreco di soldi secondo me, se riuscite a trovarle è meglio. Non le ho tagliate, Semplicemente le ho distanziate una dall'altra circa 45 cm, mentre qui sulle file, un metro. Messe giù con la terra bagnata, quindi non ho utilizzato nessun tipo di, di attrezzo, le ho spinte giù per una decina di centimetri. Messe, qui, legate col tubetto in PVC, così tutte nella stessa direzione, nel stesso verso e dopo ho messo una canna di rinforzo sopra e questa canna è fissata ad ogni impalco, tra una canna e l'altra quando ho dovuto farla aggiunta le ho fissate una con l'altra così tutte quante. Ho fatto questo lavoro per tutte le canne cercando di tenere un'altezza più o meno simile per tutte ma più per una questione estetica che altro poi cosa ho fatto dal momento come tira molto vento ho piantato nel terreno un paletto da, di ferro inclinato e poi con il semplice fil di ferro faccio vedere tengo l'impalco sia da una parte che dall'altra di là è la stessa cosa perché tre settimane fa è arrivata giù una specie di tromba d'aria e mi ha atterrato tutte le canne quindi utilizzo questo sistema qui l'impalco è molto robusto vi faccio vedere e si muove tutto insieme è solidale non ci sono zone separate ho utilizzato circa 130 canne come vi dicevo però ho un surplus di pomodori, quindi quest'anno dovrò mettere qualche canna in più. Qui manca ancora il travetto di sostegno, lo devo mettere. Adesso c'è il terreno bagnato, la cosa migliore. Ho utilizzato una distanza di 45 cm tra un bastone e l'altro, perché ho visto che è una distanza buona per arieggiare le piante in questi anni. Ero partito da 30 cm, ma era troppo vicino, 35 cm l'anno scorso non andava ancora bene sono fermato a 40 cm e dovremmo esserci c'è chi li mette anche a 50 cm penso che sia la cosa migliore ma io non ho tutto questo spazio in piano quindi ho dovuto fare necessità virtù a fine stagione taglierò semplicemente i cavetti con un taglierino li raccoglierò li butterò poi nella plastica e le canne le salvo queste hanno già due anni di vita di solito fanno due o tre anni poi cominciano a spezzarsi, a seccarsi e non vanno più bene. Ci sono anche le canne di plastica se non le trovate, io le ho provate, non, non mi sono piaciute, le ho ma non mi piacciono. È tutto, vi ringrazio per aver visto questo video, è una cosa molto semplice, volevo solo farvi vedere come, come legavo io le canne. Ecco, tutto qui. Ci sono altri metodi ovviamente, anche più efficienti probabilmente. C'è chi mette qui in mezzo un'altra canna, c'è chi usa lo spago, chi usa molte meno canne ma usa lo spago tra una canna e l'altra, ci sono mille, mille metodi, questo non è sicuramente il migliore, però io mi ci trovo bene, quindi continuo così per adesso. Se avete altri metodi da consigliarmi, vi ringrazio. Buona giornata a tutti.